Ciao poker Paolo. Vorresti una consulenza astrologica professionale a Basilea? Possiamo consigliarti al telefono. I nostri dipendenti sono tutti molto qualificati quando si tratta di domande sul loro futuro. Leggiamo anche le carte dei tarocchi, leggiamo le rune e utilizziamo varie altre tecniche per fare previsioni il più accurate possibile. Grazie per la tua visita e non vediamo l'ora della tua chiamata.